Ma la nostra idea è quella di eh, riproporre nella linea del tempo, naturalmente non si può fare giorno per giorno è impossibile, ma mese per mese, grandi eventi, grandi vicende, grandi temi, grandi personaggi, grandi o anche piccoli, non necessariamente sono gli statisti, sono anche le persone comuni, di, di ripercorrere costruendo una serie di racconti che in qualche modo Uh, propongano una lettura generale della Grande Guerra. Uh, la gran parte dei siti, magari molti di loro meritevoli, che si sono sviluppati in questi ultimi anni sulla Grande Guerra, sono semplicemente del, de, un caotico affastellarsi di brani che si possono leggere a, con qualunque modalità e con qual, in qualunque ordine. Quello che invece noi da storici cerchiamo di dobbiamo fare è tenere conto che c'è una linea del tempo. Allora, noi ci mettiamo sulla linea del tempo e raccontiamo, nella puntata del maggio 2014 che esce domani, raccontiamo il tema del maggio 1914, la corsa agli armamenti. Nella puntata del giugno 2014, il prossimo mese, racconteremo l'attentato di Sarajevo, le sue premesse, quindi le, le, la questione nazionale nell'impero austro-ungarico e via così. Certamente si può leggere un libro di storia. Io sono il... In, linea, in, linea di, in ordine di età, il padre di questo piccolo gruppo di miei collaboratori storici, grafici, infografici, informatici. Quindi io sono stato l'ultimo a capire quello che loro mi proponevano, cioè che era necessario e opportuno utilizzare lo strumento del, del web. Ci sono arrivato per ultimo perché ho 62 anni e quindi ovviamente mi sono formato in tutta un'altra epoca. Però credo di iniziare a capire, addirittura penso che della settimana prossima avrò anche un profilo Facebook, E capire che attraverso il web tu puoi proporre in maniera, come dire, molto articolata e molto organica, ma allo stesso tempo puoi anche offrire al tuo lettore, al tuo fruitore, io continuo a chiamarlo lettore, insomma, fruitore, eh, proporre comunque anche un racconto organico. Se poi il fruitore vuole andarsi a vedere le gallerie delle fotografie che noi metteremo mese dopo mese per 56 mesi sul sito e quindi saranno alla fine alcune migliaia di fotografie poco conosciute, si andrà a vedere le fotografie. Ogni fotografia avrà una didascalia e quindi si potrà ricostruire, come dire, dei suoi percorsi, non so, sono interessato ai cannoni e vado a vedere le fotografie che ci sono sui cannoni e che noi abbiamo scelto. Se qualcun altro invece fosse interessato a, ai numeri, ai dati statistici, in quasi tutte le puntate ci sono delle infografiche. C'è il tentativo di usare questo strumento molto simpatico, molto colorato, molto carino, se vogliamo anche un po' semplificato, ma di dare i numeri in maniera che come dire, li possano capire tutti. Attraverso dei quadrati, attraverso dei, dei colori, attraverso dei disegni, attraverso delle linee. Se uno invece vuole andarsi a leggere i testi, trova anche le indicazioni bibliografiche, cioè trova se vuole eh, avere, sapere qualcosa di più sulla battaglia della Marna. In fondo al testo che è stato creato da uno dei nostri collaboratori, ci sono alcune indicazioni bibliografiche, ci sono dei link al museo della Marna, come ad altre. Quindi, come dire, si offrono tantissime possibilità che sono allo stesso tempo organizzate. Organiche, cioè possono essere organiche, ma che allo stesso tempo anche si prestano, come dire, a una fruizione molto individuale, molto personale. Credo per il mestiere che faccio di dover essere fedele al mio mestiere. Quindi, io sono uno storico, insegno storia all'Università di Trento e questo è il mio mestiere. E io penso che l'unico antidoto contro la banalizzazione sia restare il più possibile fedeli, nelle, nella misura delle nostre capacità alla correttezza storiografica ma allo stesso tempo scrivere anche in un modo semplice e chiaro la puntata di maggio lo, lo confesso l'ho scritta io è l'unica puntata che ho scritto perché bisognava pur che qualcuno scrivesse la prima puntata per far vedere e sono stato duramente criticato nella prima versione dai miei trentenni collaboratori i quali mi hanno detto che scrivevo in modo accademico e io ovviamente non ho potuto che come dire, cercare di capire e anche giustificarmi, se io sono un accademico faccio un po' fatica a cambiare, però ho cercato di semplificare anche con il loro aiuto. Allora io penso che lo, lo stile e la forma debbono essere il più possibile semplici ma che non si debba banalizzare, che non si debba schematizzare, che non si debba eh, fare Doniero Monfascio, per dirla così, dove alla fine, come dire, tutto va bene, tutto fa brodo e non c'è più nessuna differenza, non invece la storia è fatta di eh, sfumature, è fatta di incroci, è fatta di contraddizioni, è fatta di, eh, di anche di, di scarti temporali, perché è fatta dalle persone. E il tentativo, speriamo di riuscirci strada facendo, è quello di, come dire, di coniugare la correttezza scientifico-storiografica con delle modalità agevoli, eh, anche attraenti in qualche modo di fruizione.